ciao ragazzi oggi come vi ho promesso vi porto il gameplay completo di fnaf 4 so che è forse il videogioco più spaventoso del mondo ma vi giuro che facciamo questa challenge allora se muoio alla, alla prima notte che è impossibile secondo me mi dovete mettermi like Se muoio alla seconda notte dovete mettere un'iscrizione E se morite muoio io alla terza notte dovete commentare Quindi cominciamo Notte 1 Ok Ci ha messo un po' ad avviarsi ma alla fine ce l'abbiamo fatta Ok, vi avverto che non commenterò tanto perché questo gioco si basa sull'ascoltare i rumori Ma credo che per questa notte staremo un po' più tranquilli Come vedete possiamo correre verso le porte Già è davvero fichissimo, posso davvero chiuderle Che c'è scritto? Attenzione Ascolta attentamente, se senti respirare chiudi subito la porta, ok? E se non senti respirare usa la torcia, ok grazie del consiglio e possiamo anche girare dietro Dove ci saranno le, mie, le, versioni, le versioni piccole di Freddy Che in questo caso sono degli incubi ehm, Che se noi li ignoriamo per troppo tempo eh, Evocheranno Freddy e ci uccideranno quando ci giriamo Ok, ora salutiamo un po' i rumori vi giuro che è la prima... cioè la, quando muoio io no, finisco qui il video. Aspetta, mi sa che ho No, l'armadio non dovremmo controllarlo perché tanto Foxy si attiva nella notte 2. Ok, per ora è andato tutto tranquillo, ma ci sono purtroppo troppi rumori di sottofondo. Forse lo fanno apposta per rendere il gioco un po' più difficile. Ok, non ho visto nessuno per ora. Forte, c'è un orso polare su quel quadro, l'avete notato, eh? Aspetta, mi sa che ho sentito... Eh, ah, due... Ok. Ok, oh, ho visto, mi sa che... Dittimi poi se l'ho mandato via perché non ho guardato. Ok, no, niente, ho controllato ma è tutto niente, cioè non c'era nessuno. Non posso guardare. Ok, non c'era nessuno, mi sa. Diamo Chica... Poi ditemi nei commenti se siete riusciti a completare una volta eh, il Questo gameplay che Cioè secondo me questo non l'ha completato nessuno cioè, Oh, mi sa che No, niente Poi ditemi se c'era eh, Ecco fatto, mi sa che questa notte ce l'abbiamo la fat fatta Sono veloci sti freddless qua Ah mi sono dimenticato di dirvi che il, Questo video l'ho registrato con le cuffie Per ascoltare bene i rumori Ah mi raccomando ricordate anche di iscrivervi al canale Se riuscissi a superare la notte 2 Oh sei del mattino Abbiamo vinto Ok adesso dovremmo avere un minigioco mi sembra Sto tremando dalla paura Fun with plush trap, ah, plush, plush trap, la mini versione di Springtrap. In pratica dobbiamo tenere plush trap eh, lontano da noi e deve arrivare fino a questa X che vedete eh, Cioè io non lascerò molto la torcia al buio cioè perché mi fa tremare, sto tremando dalla paura, lo giuro Ah, comunque questa idea di fare gameplay completi di FNAF L'ha fatto un mio amico che si chiama Mr. Fedemat Che mi ha molto aiutato in questi tempi Vi lascio il link del suo canale in descrizione Ok, ci vediamo tra poco Ok, Plush Trap è caduto soltanto una volta dalla sedia Eh, ti ho visto Ok Ok, adesso dovrebbe completarsi il minigame Troppo cattivo. Perché? Ah, perché non abbiamo fatto Plush Trap. Ok, stanotte dobbiamo stare un po' più attenti. Oh, mi sa che stanno già arrivando. Ditemi se c'erano poi. Ok per ora mi sa che non ho visto nessuno Oh attenzione Ok ho troppa paura Poi ditemi se c'era questi rumori qua ok c'ho un po' di paura sto sudando di paura adesso ragazzi ah ci sono i rumori doppi ok questa notata è abbastanza tranquilla mi sa che muoio stanotte. Ok, c'è Foxy qua. Ok. Ma che cavolo! Ah! Oddio, sono morto. Ah, mi sarei aspettato un po', meno, un po più di paura. Ok, ragazzi, a sto gioco io non ci giocerò mai più nella mia vita. Ve lo giuro. Uh, visto che sono morto nella notte 2, vi ricordo che dovete iscrivervi. Ok, ci vediamo domani o mercoledì per quello del 2. Ciao.